Allora, questo, questo video eh, mostrerà un metodo un po' più eh, chiaro, un po' più eh, semplice per, eh, per effettuare delle eh, selezioni, eh, diciamo, multiple, okay? come nel nostro caso, in cui noi, in base alla scelta, dovevamo determinare un importo diverso. Okay, quindi eh, questo meccanismo si può utilizzare quando noi abbiamo una variabile tipo scelta che può assumere vari valori e noi in base al valore assunto da questa variabile dobbiamo effettuare delle azioni diverse, quindi nel nostro caso dare un valore diverso a importo. Allora, il, la selezione multipla è semplice, è un'istruzione che si chiama SWITCH, tra parentesi dovete mettere qual è la variabile su cui, eh, su cui verranno effettuate tutte le condizioni. Aperta eh, graffa, chiusa graffa. Allora, abbiamo vari casi, quindi il caso A, poi abbiamo il caso B, caso C, tutti i vari casi, li elenchiamo, scusate, due punti elenchiamo tutti, poi completiamo. Ok, B, C, D, E. Allora, cosa facciamo nel caso A? È quello che si faceva se la scelta era uguale ad A, quindi l'importo deve essere 8.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 Uh, che cosa manca qui? Uh, manca un, uh, una parola chiave che è il BREAK. BREAK vuol dire interrompi. Quindi che cosa gli stiamo dicendo? Se scelta è A, tu metti 8 in importo, poi interrompi lo switch, cioè non vai a esaminare se scelta è B, C, D o E, perché tanto lo sappiamo che abbiamo già trovato il valore corretto. Quindi questo break fa uscire l'esecuzione eh, eh, del codice dallo switch e questo quindi ricordatevi di metterlo altrimenti lo eseguire tutte le istruzioni seguenti. E lo mettiamo dappertutto. Vedete che rispetto a prima è la stessa identica cosa, ma è molto più chiaro perché ho subito i casi, subito i valori degli importi e posso anche aggiungere un caso di default, cioè eh, se scelta non è nessuno dei casi precedenti, cioè non è né A né B né C né D né E, allora l'importo rimane 0 e poi possiamo scrivere scelta errata in questo caso. Ok, Gli diciamo scelta errata. Okay. Eccolo qua il nostro, la nostra selezione. Come vedete è molto, molto eh, immediata, è facile da capire. Eh, rispetto alle, alle selezioni annidate che abbiamo visto prima, eh, che pur fanno la stessa cosa, è molto più semplice. Naturalmente questo si può fare se, la, eh, se abbiamo una variabile scelta e dobbiamo testare il, valore su più, il, il suo valore su più casi. Vediamo se funziona. Prendiamo il il, la crostata. L'utente ha scelto D importo da pagare 6. E infatti è 6. Vediamo se sbaglio, se gli dico il solito J. Mi dice scelta errata. Ok. Allora, questa è un, una selezione multiple eh, che appunto è utilissima perché rende il codice molto molto semplice. Allora, che cosa ci rimane da fare? L'importo da pagare è corretto, però eh, abbiamo ancora il caso del, abbiamo detto, che in cui il cliente avesse la tessera vega e lo vedremo nel prossimo video.